e eh, mi parla e mi dice guarda noi abbiamo bisogno di una che ci porti su, quello di cui abbiamo bisogno, dice, in particolar modo delle, della munizione e delle armi, te la senti di fare? Dico sì, lo faccio, lo faccio. Allora c'erano i fratelli Ferrari che avevano una macelleria vicino al cinema del Berto, Due fratelli erano in montagna, nei partigiani, nel distaccamento Don Pasquino, e uno invece era nei fascisti. E, ehm, <ride> ho detto, beh, quando è finita la guerra, che ci fate, vostro fratello? Dice, per e lì perché gliel'abbiamo mandato noi, sta buona. Dice, lui ha avuto la fortuna che era fascista, dice, l'hanno preso volentieri e dice, e ci porta, ci manda fuori delle armi. Tu, al, quando ti die, diciamo dove devi andare, Vai che lui ti consegna della roba. Allora il punto di riferimento era... Il diurno di Reggio è un, un albergo che è di dietro le farmacie riunite. C'era un albergo lì, che poi credo che ci, adesso si chiami Reggio, non lo so. Comunque lì c'era un albergo. Io entravo lì e l'aspettavo, lui arrivava, mi dava un pacchettino, ci salutavamo e andavamo. Normalmente erano delle rivoltelle che dava. Io se le rivoltelle erano due le portavo da solo perché avevo un bel petto, eh, eh, in mezzo al petto facevo da porta, da porta rivoltelle che era un piacere poi me le legavo alla vita strette strette alla vita no, e in bicicletta andavo fino a Ceresola andavo fino a Curada li portavo fino a Curada perché avevo l'appuntamento con Marco eh, Sergio Beretti si chiamava Marco gli consegnavo la roba poi tornavo indietro alle volte c'erano delle palottole alle volte portavo su del sale eccetera un giorno eh, eh, la Maria eh, Montanari, eh, sua cugina che lavorava alle Reggiane, era riuscita a, a recuperare una eh, radiotrasmittente di un aeroplano. Ma era grande così, sì, era alto così, grande così. così Era a casa mia, intanto intanto c'è siccome sono quelli che fanno pipipi con il eh, coso, no? non era la radiotrasmittente normale, cioè che ci sono adesso era, non so come si chiamano, quelli che c'è il bottone, che schiacci e così, e che alla guerra, durante la guerra era quello praticamente in dotazione agli eserciti. Allora eh, c'è da portare su in montagna, come facciamo a portarlo su in montagna? Eh, ci mettiamo d'accordo io e la Maria, che facciamo in questo modo? Io invece di andare su in bicicletta vado su in treno, metto la bicicletta su, vado a, a, a, a, a prendere il treno alla Reggio Ciano, no? Eh, metto la bicicletta sul vagone e poi io salgo, però prima eh, io salgo e vado in uno scompartimento, Maria arriva, guarda dove io mi colloco, entra, io e lei non ci conosciamo, mette davanti a me in fondo no, il pacco, poi si prende su e va via. Niente, perché abbiamo detto se lo trovano, siccome sapevamo che alle volte eh, facevano, venivano a guardare dentro, no, nelle valigie eccetera, di chi è eh, nessuno lo sa. E, per, eh, viaggia, viaggio bene fino a San Polo. San Polo circondano il treno e eh, ci sono i fascisti, la polizia fascista che va a guardare, ha guardato dappertutto sotto i sedili dentro, le, dentro ai pacchi, dentro le valigie. Dappertutto non ha guardato il mio pacco, che era coperto con dei giornali, era legato, coperto, non l'hanno guardato. Comunque io quando sono arrivata a Ciano ho messo la bicicletta in stazione, poi ho preso Lenza e sono andata su. Poi ho chiesto a loro di venire a prendere questa maledetta radio, perché da Ciano a Ceresola ci sono 3 o 4 km e 5, quindi dentro all'Inza non è una cosa simpatica con quella fare, però non potevo passare il posto di blocco. Ecco, ho risolto il problema in quel modo.